L'area attuale del Parco di Mutorto è diversa rispetto a quella che poteva essere considerata l'area storica del, del di Parco di Mutorto, ormai parco, si chiama parco ma è un parco agricolo, parco agricolo perché tende a sal, salvaguardare quelle aree agricole che sono interstiziali tra i vari paesi, tra i vari comuni, questo parco che è stato costituito è composto attualmente da 7 città, è, è nato nel 1999 se non mi sbaglio, sì, mi pare di sì, in settembre. In settembre, e attualmente si sta estendendo verso Desio, quindi c'è la probabilità che questo parco tenda a estendersi verso Desio, va praticamente da Cinisello, è il comune diciamo più a sud che entra in questo parco, poi c'è Padello Giuliano, c'è Nova Milanese, c'è Muggiò, c'è Varedo, ne dimentico qualcuno, si estende praticamente in, in direzione sud-nord. Sulla destra del sede. E soprattutto con le, ho letto che con, è un po' un collegamento tra i parchi, perché sta tra il Parco Nord, il Parco delle Groane e comunque il Villoresi porta fino al Parco di Monza. Sì, sì. il Villoresi collega un po' il Parco delle Groane e il Parco di Monza, in mezzo c'è questo Parco Torto che ha caratteristiche un po' diverse rispetto al Parco di Monza, che è un parco giardino. Il Parco sì. delle Groane è un parco diciamo, anche con caratteristiche molto diverse rispetto a quelle del Rugno Torto è un parco agricolo c'erano i contadini, c'erano i campi, c'erano le cascine, che sì, poi, man vedremo cascina messa, vedremo. Poi. poi dopo vedremo cascina messa che è una cascina anche delle più importanti, purtroppo ci sono anche delle cascine, cascine in vernizia a Cusano che attualmente ho sentito che ha smesso l'attività da un po' di tempo perché purtroppo non ci sta più dentro. E il tentativo di questo parco è di salvaguardare queste aree verdi, agricole, valorizzandole e speriamo che ci siano... Ci sia questa volontà da parte di tutte le amministrazioni comunali che come con sappiamo fatica, con fatica... Ma guardare con fatica. Con fatica, fatica sì, perché, sì, infatti, perché, perché si guadagna molto di più a darla per costruire e che a tenere sì. per parte di un parco regionale. Ma eh. ci sono già delle e idee... C'è un'idea per eh, questo. Se non si un parco regionale allora non si tocca veramente, veramente più. Ci sono delle idee. Qualcuno eh. ad esempio ventila l'ipotesi di poterlo agganciare al parco, al parco nord. Parco nord. Eh. Anche perché dopo che è stata costruita costruita la passerella sopra, sopra l'autostrada, il parco nord si collega con viale Buffoli, via in fondo viale Buffoli troviamo praticamente il limite sud del parco di Notorto e a quel punto lì si aggancerebbe il parco di Motorca. Anche il parco della Balossa potrebbe essere agganciato a questa struttura, diciamo, però è ancora tutto da, da capire, è ancora tutto da pensare.